Ciao! Allora, benvenuti nel video delle scoperte del mese. Allora, prima di iniziare, se eh, come sempre volete partecipare alla stazione di un premio scelto da me, vi ricordo di mettermi un like e se iscrivete al canale lasciami un commentino. e eh, se non sapete di cosa parlo, guardate la fine del video per capirlo. Ma adesso iniziamo ed iniziamo subito con queste tisane. E le queste della twinings è infuso è infuso aromatizzato collection questo qui Allora vediamo se dice una confezione 5 gusti 100 naturale privo di caffeina ah, Eccola qua sono 20 buste in tutto con 5 eh, Sapori diversi e la confezione costa 3,19 euro eh, alla coppia se non sbaglio allora Vediamo i gusti perché ho tenuto, ah, scusate la confezione è questa, e poi ho tenuto una bustina per ogni gusto scrivendoci sopra come, cosa hanno pensato così la posso parlare con voi. Allora la prima che vi mostro è questa, è il Lemon Twist, ok? Sì. Traducendo la mia scrittura alla veloce, dice classico al limone che però si sente bene e gusta bene, cosa volevo dire? Intanto che, sì, è proprio il classico infuso al limone che però in certi momenti della giornata gusta anche il classico limone e quindi ci è piaciuto. E quindi questo lo mettiamo via, poi andiamo avanti, sarà carta questa, dove la portate questa? No, non è carta, è... Stagnola. Oh, è stagnola perché non si rompe, allora la mettiamo per il vetro. Poi dopo, il secondo, finocchio, menta e liquirizia, che è questo qui, ok? E si tratta di una tisana che sa tanto di liquirizia, è gustosa e ha un retrogusto di finocchio, lo si sente perché cioè, si distinguono i sapori, è particolare, ma a me non dispiace, soprattutto è interessante. Poi la terza che vi mostro è questa, frutti rossi, eccola qui, e credo che sia la più classica di tutte perché effettivamente sa di frutti rossi, li ricorda molto, è buona da bere, è gustosa, ma niente di speciale, quindi sì, è quella che è, però dovessi scegliere una confezione così solo di frutti rossi, ecco questa non la prenderei di sicuro. Ma andiamo avanti e questa è piena, ne ho scordata una piena, <ride> la metto subito tra quelli da bere questa, comunque ve la mostro, zenzero e limone, ok comunque per fortuna che me la ricordo, oddio ho perso una bustina, <ride> fortuna che non le ho buttate, allora sa di limone ma sa anche di zenzero, quindi è un... Sempre un tè a limone, un tè, una tisana a limone, però con un retrogusto di zenzero, quindi è già più particolare rispetto a quella di prima che è la classica lemon twist. Questa è già più speziata, più particolare e mi è piaciuta sicuramente, mettiamola da parte questa. E per finire eccola qui, ciliegia e cannella ecco allora ci fosse una confezione così solo di questa ciliegia cannella probabilmente la prenderei perché sa tantissimo di ciliegia è bella dolce però ha la cannella che la rende particolare mi è piaciuta un sacco e adesso io la metto via queste invece vanno come ho detto la stagnola quindi vanno nell'altro nel vetro e andiamo avanti con il prossimo prodotto che vi voglio mostrare e vi parlo di questo shampoo della Bio Point. questo è Diamond Crystal, shampoo lucentezza diamante, anti-inquinamento complex, semi di lino e olio di cartamo. La confezione che avevo io era la taglia da 100 ml, ma comunque sia ho segnato il prezzo, e 200 ml viene 16 euro. Allora, intanto ve la mostro, ok? Vediamo se c'è scritto cosa promette estrema lucentezza per i tuoi capelli. Allora, effettivamente sì. Oltretutto l'inci non è neanche troppo malvagio perché non ha siliconi e quindi è una cosa interessante e poi è un prodotto che anche se in Italia da 100 ml la mia, quindi scusate a questo punto chissà che cosa stavo dicendo ma comunque torno alla recensione, dunque basta poco prodotto perché a me il 100 ml è durato davvero tanto, fa una bella schiuma, eh, bella morbida che però si muove molto molto facilmente, lascia i capelli belli e morbidi, belli idratati, belli corposi, eh, li pulisce bene, non secca la cute, eh, dopo tranquillamente sono pettinabili e soprattutto si sì, mantiene le promesse e sono davvero più lucidi effettivamente questo effetto l'ho notato quindi promesse mantenute non li appesantisce non li fa sporcare più velocemente e quindi è un buon prodotto assolutamente promosso allora andiamo avanti con il terzo prodotto di questo mese e vi voglio parlare di questo latte corpo ai fiori di ciliegie di essere latte per le shimmering quindi dovrebbe essere un latte corpo per lato illuminante, questo è dello Citan, io avevo una taglia piccolina, quindi il 35 ml, e, ma comunque segnato il prezzo, 75 ml 8,50 250 ml 24 euro, allora ve la mostro. Ok, grazie per averlo messo a fuoco. Grazie mille. Dunque, intanto si tratta di un latte corpo, bello fluido, ed è bello, bello fluido, che si stende benissimo, perché ho questo ciuffo qua, ok? Che si stende bene sul corpo, ed è, si stende bene, mm, leggero massaggio, non fascia bianca, assorbe molto velocemente, buon potere idratante, profumazione dolce, ma non mi ricorda il fiore di ciliegio però è davvero dolce, mm, dolce ma non stuccosa, eh, però io l'effetto per lato oppure illuminante sinceramente non l'ho notato, per me è una classica crema per il corpo, una classica crema corpo valida ed eh, però questo effetto per lei non l'ho visto, forse dovrei applicarne di più, questa era troppo poca però il prodotto in sé, la crema mi è piaciuta, quindi promosso e ora veniamo a un prodotto che vi devo assolutamente consigliare perché stiamo parlando di queste fiale che è un trattamento per i capelli della Keramine H, formula anticaluta brevettata, azione d'urto, fiale a base di capillarine per capelli con problemi di caduta. Allora la confezione contiene 12 fialette per 6 ml l'una e il prezzo è di 8,95 euro da Tigotà, la confezione è questa. E cosa dirvi? Allora, io faccio questi trattamenti eh, solitamente due volte all'anno, con l'inizio della primavera e con l'inizio dell'autunno. Ed effettivamente io con il fiale della Keramine H, senza andare a spendere un patrimonio per dei prodotti professionali, trovo che siano valide, davvero valide, se utilizzate con attenzione. Allora, io intanto ho tenuto una fialetta all'interno per mostrarvi che dentro ci sono le fiale, poi c'è il tappino per andare a rompere il beccuccio della fiala e dopo c'è anche questo altro beccuccino che va applicato sopra, ecco qui, così lo potete proprio andare a applicare goccia per goccia solamente sul, sul cuoio capelluto. Come l'applico? Dunque, intanto l'applico dividendo delle sezioni di capelle andando ad applicare poco prodotto nelle varie sezioni e poi massaggiando, massaggiare, massaggiare, massaggiare a lungo, che proprio fate, quando cade il vetro, fate proprio un massaggio profondo davanti, dietro, bello profondo, bello accurato, Ah, scusate sui capelli umidi dopo averli lavati bel, un bel massaggio lungo prolungato che oltretutto vi riattiva la circolazione anche del cuoio capelluto e fa penetrare bene il prodotto e in questo modo cosa dire l'azione del massaggio che comunque riattiva che tutto riattiva il, il microcircolo del cuoio capelluto unito al prodotto che effettivamente è funzionale io ho trovato che nei cambi di stagione, quando perdo più capelli del solito, questo va a um, tamponare notevolmente il problema. Senza andare a prendere gli integratori per, eh, per bocca oppure dei prodotti professionali molto più costosi, questo funziona davvero. Quindi non posso assolutamente dire niente, funziona, si vede il risultato. Si vede già da prima applicazione. Io ne faccio una settimana di queste, dopo non mi dà problemi ad esempio di come pettinabilità o me lo sporta più velocemente, no, nessun tipo di problema, quindi come sempre solo che ho questo prodotto in più che comunque si asciuga poi col fondo, fantastico, e queste belle straconsiglio perché sono valide, funzionano, ma non costano un'esagerazione, quindi perché andare a spendere di più quando ci sono dei prodotti davvero validi, ecco, io penso così. E a questo punto, che prodotto ed è l'ultimo perché questo video sta diventando davvero lungo andiamo col quinto e adesso vi voglio parlare di questa crema per il corpo, si chiama eh, Ultra Rich Lotion Lotion? Lotion? Il famoso Lotion Lotion? Eh, Lotion? Lotion o Lotion? No vabbè, cioè, ciao ciao comunque dello con il 15% di ehm, burro di Karité scritta azzurra su fondo blu <ride> allora la confezione che avevo io era piccolina un 30 ml ma ma devo dirvi che ma allora di con prezzo 75 ml 9 euro 250 ml 25 euro sul loro sito ufficiale prima di tutto questo qui ok allora si tratta di un latte Molto ricco, ma davvero molto ricco. Che però basta, poco prodotto si stende benissimo. Scusate un secondo, quando finalmente finirò di ricevere telefonate e ri vi rimetto in pausa perché a questo punto adesso ho un messaggio da mio marito. Vediamo se finalmente riesco a finire questo video, a questo punto io ricomincierei da capo con questo perché non mi ricordo più dove sono rimasta, comunque sia è un latte corpo davvero ricco, non l'ho fatto vedere? Non mi ricordo più, questo qui. È un latte corpo davvero ricco, come dice, è latte ultra ricco, sì, è bello ricco, ne basta poco, ma si stende benissimo, non lascia sia bianca, ed è bello morbido, si stende bene, un bel massaggio, bello gustoso, ma assorbe molto velocemente e lascia la pelle morbidissima. Cioè, mi è piaciuto tantissimo, perché assorbe subito, la lascia bella morbida, promossissimo. Allora, profumazione... È classica al karité, ma non, non dura tantissimo sulla pelle, però è, è super ricca. Per l'inverno mi piace tantissimo, oppure anche nelle zone più secche della del, del corpo, come ad esempio i gomiti. Ecco, ecco. Con questa confezione da 30 ml, per farvi capire quanto è ricca, sto controllando che sia davvero un 30 ml, sì. Con questa confezione ho fatto una volta tutto il corpo e una volta solo la parte superiore, quindi mi sono fatta una volta e mezzo. Quindi avete capito che davvero è bella ricca e è piaciuta, sì. Anche l'inci, stavo leggendo qui, ha 4 stelline su 5 dal bioinci, quindi direi che anche l'inci è valido, prodotto straconsigliato. E basta, io la chiudo qui perché qui tra chiamate e messaggi di mio marito Ed è non so che cos'altro Magari adesso passa anche qualcuno E aspettiamo i corrieri Basta, chiudo il video finché ci riesco Fatemi sapere se siete provate con questi prodotti, Come siete trovate E come sempre, spero sia stata utile E al prossimo video Ciao. Ciao Ehi, sono qui Ciao Ti sei ricordato di mettere un commentino? Mi raccomando, mettilo qui sotto E ricorda di essere iscritto al mio canale Solo così potrai ricevere un regalino da me